Buonasera a tutti, Allora, forse vi sarà capitato di eh, incappare in certi video realizzati così. Eh, volevo solo dirvi due cose mentre sto andando al lavoro, che vi ho mandato una bellissima newsletter con uno sconto speciale per voi e che la trovate eh, in, eh, nella vostra casella di posta oggi. Oppure altri video eh, che fanno così, fai questo, questo, questo, tieni, questo, ecco. Realizzare dei video così, per chi si sente introverso come me e forse qualcuno di voi, risulta un supplizio. Eh, per introverso, che magari è un termine un po' inflazionato, io intendo una persona che pensa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 volte prima di pubblicare qualcosa, oppure che preferisce si sobbarca lunghissime mail pur di evitare una semplice telefonata, oppure ancora eh, che si sente, e poi di fatto lo fa, la carta da parati in qualsiasi evento in cui non conosce le persone. Eh, io mi chiamo Silvia Bevilacqua e sono una giornalista nata direttamente sul web, quindi nessuna nostalgia per la carta e il profumo della carta. Eh, sono una videomaker fin dall'epoca delle videocassettine mini DV, quelle che si usavano anche per eh, i video amatoriali delle vacanze. Mi piace farmi chiamare maestra di videomagie perché di fatto creo video ma soprattutto mi piace insegnare a farlo. Ho un canale YouTube che mi ha regalato un'altalena di emozioni, tante soddisfazioni ma soprattutto dei contatti veri, delle belle relazioni e anche dei clienti. Eh, quindi quello che vi volevo raccontare oggi, appunto video per introversi, è che magari c'è un altro modo di affrontare la videocamera, perché spesso mi capita di trovare persone che hanno paura a guardare dentro quell'obiettivo e che eh, in realtà parlare a una videocamera non è così spaventoso come distribuire i biglietti da visita che è un po' la sintesi eh, di quel mondo di pubbliche relazioni che si dà un po' per scontato che freelance, imprenditori eh, debbano fare. Eh, e quindi eh, per fare ciò faccio un passo indietro e vi racconto un po' come è andata la mia storia. Eh, circa cinque anni fa ho deciso di aprire una partita IVA perché ero stanca di contratti ridicoli e soprattutto eh, di... Ehm, eh, e venivo anche da una uh, grande delusione che possiamo anche definire un fallimento eh, cercavo di fare un po' piazza pulita di quelli che erano stati i, i miei clienti le collaborazioni precedenti e quindi non avevo nessuno contatto eh, non sapeva nessuno, sapeva che esistevo insomma, se non le persone con cui non avevo voglia di lavorare eh, e quindi ho, mh, così, ho, per pensando di Com come farmi conoscere, ecco le informazioni venivano un pochino da quel um, Varesotto imprenditoriale da cui vengo in cui per lavorare bisogna essere del giro giusto, quindi frequentare persone con tanti soldi o con potere decisionale, eh, i, i, così, le, i contratti, eh, gli accordi di lavoro si fanno anche sotto l'ombrellone e soprattutto il top di questa strategia si racchiudeva nel iscriversi al golf club non perché si gioca golf, ma perché si frequenta il bar del golf. E questa cosa, oltre ad essere fuori dalla mia portata economica, era un po' anche tutto il motivo per cui ero rimasta legata a contratti ridicoli per tutto questo tempo. Allora poi eh, ho deciso di iscrivermi a una business academy, eh, dove ho imparato tante cose interessanti sulla strategia di marketing, sul, piano, eh, sul business plan e su tutte queste cose ma il clima che si respirava in quegli incontri che ai tempi erano ancora in presenza eh, era quello che bisognava essere popolari. Quindi correlato a, a, alle elezioni c'era anche una sorta di gamification in cui si vincevano fish eh, se, si era, se si facevano interventi più o meno interessanti, ma in qualche modo ci si faceva notare, eh, se si assumeva un atteggiamento di leader all'interno degli esercizi che venivano assegnati oppure se si era votati come il compagno di corso più popolare. E anche questa cosa era un pochino faticosa. Ho provato anche la strada del networking eh, nella Milano pre-Covid, gli incontri di networking ehm, c'era solo l'imbarazzo della scelta. Si poteva passare le giornate a fare incontri di networking, eh, ma anche questi erano un pochino faticosi. Ecco, io mi sentivo sempre quella che scendeva dalle prealpi varesine e, ed erano anche faticosi l'organizzazione, insomma. Eh, quindi il networking va benissimo, eh, è, è bellissimo, eh, ma se è la sindrome della carta da parati diventa veramente faticoso. E a quel punto eh, ho deciso che avevo bisogno di una svolta. Eh, quindi ehm, era l'epoca ancora in cui Facebook valorizzava, o quantomeno l'algoritmo di Facebook valorizzava qualsiasi eh, video qualsiasi eh, documento in formato mp4 eh, in cui Montemagno raccontava che bastava pubblicare un video al giorno e il mondo ti avrebbe notato e allora ho deciso che ok, dovevo fare video ma siccome io video li avevo sempre realizzati ma da dietro la macchina da presa cioè io facevo documentari oppure creavo filmati educativi ma mettersi dall'altra parte <ride> era tutta un'altra cosa allora ho provato a ad avere un alter ego, che era questa bambolina che ho cercato faticosamente di animare. Eh, per fortuna l'esperimento è durato poco, perché era veramente una cosa parecchio parecchio faticosa. E quindi eh, ho realizzato che potevo farcela il giorno in cui sono mh, ho, ho visto un video realizzato col green screen, che è quella tecnica per cui ci si mette davanti uno schermo verde illuminato decorosamente e ci si può ritagliare e quindi farci diventare una figurina che si può mettere un pochino dove si vuole ai tempi questa tecnica non era così sdoganata come ora che con i filtri di zoom e di tiktok e allora quando ho visto questa cosa ho detto ok però eh, se mi faccio piccolina divento grande, divento piccola, mi sposto e, e, e l'attenzione dello spettatore passa da me all'abilità in montaggio ce la posso fare ed è stato così eh, che ho pubblicato i miei primi video su youtube ehm, e eh, così ho iniziato non so perché abbia scelto youtube quando il mondo intero scommetteva su facebook probabilmente perché su youtube non c'erano i miei conoscenti e compagni di classe quantomeno era più difficile riuscire a, a, a raggiungermi però è stata sicuramente l'intuizione più, eh, più più felice che abbia avuto eh, e quindi nulla, è tardi però ho quattro cose da dirvi sulla mia esperienza perché magari possono eh, tornare utili anche a voi. Eh, la prima è che eh, conoscere gli strumenti aiuta, non sono l'essenziale, nel senso che servono contenuti e serve una strategia, però conoscere gli strumenti ti mette in una situazione di, um, così, di sapere quello che si fa e in fondo realizzare un video catturare audio e video è diventato sempre più semplice nel corso degli anni e saper usare l'attrezzatura è un po' come tutta l'attrezzatura che utilizziamo che sia una pentola a pressione piuttosto che l'automobile la seconda cosa che ho imparato eh, è che tra il mostrarsi eh, magari in video lunghi in cui si parla più o meno a ruota libera e il nascondersi eh, dietro magari l'animazione della bambolina piuttosto che le proprie mani che cucinano, disegnano o ancora eh, degli, delle registrazioni dello schermo, ci sono un sacco di vie di mezzo che si possono creare e ognuno di noi può, ognuno può trovare la sua giusta via di mezzo semplicemente conoscendo un pochino di più il linguaggio delle immagini eh, la terza cosa che ho, la terza cosa eh, che ho imparato è che la simmetria eh, del video può essere un vantaggio, perché in, in, ho dato un po' per scontato, perché io parlo sempre di video comunque girati, registrati e pubblicati, non di dirette. Alle dirette ci sono arrivata poi col tempo. Comunque eh, la simmetria del video ti garantisce un grande vantaggio, soprattutto per chi eh, eh, preferisce lavorare dietro le quinte perché è senz'altro vero che i primi sette secondi eh, in, pr in sette secondi dai una tua prima impressione eh, però è diverso preparare quei sette secondi di prima impressione e magari lavorarli anche in post produzione piuttosto che giocarteli in un, in un ascensore eh, con i sette secondi di elevator pitch eh, quindi anche questo è un grosso vantaggio soprattutto per chi eh, eh, fa, così, fa più fatica a lavorare con le pubbliche relazioni. Eh, L'ultima cosa che ho imparato è che è importante studiare public speaking, video speaking e tutte queste cose e, e sicuramente mi ha aiutato l'incontro eh, con una poi cara amica Giuliana Bertini ma la cosa più importante è riguardare quella immagine digitale di noi stessi eh, con amorevolezza, perché spesso eh, siamo molto severi con noi stessi, e soprattutto io lo sono e suppongo che altre persone facciano come me, mentre invece è importante eh, riguardare quella persona, a volte io la immagino come se non fossi io, come se fosse una mia amica, come se fosse mia figlia, come se fosse eh, mia sorella per poter eh, correggerla, eh, valorizzare quello di quell'immagine che abbiamo creato ehm, e tenerla, e invece lasciare andare alcune cose per eh, innescare un processo di miglioramento continuo. E allo stesso tempo, con quell'immagine digitale, eh, si crea un rapporto dialettico, nel senso che eh, io l'ho creata, però a un certo punto è stata lei che aveva... Delle cose da insegnare a me. Eh, Quell'immagine digitale è stata quella che H24 sette giorni su sette raccontava qualcosa di me, di quello che sapevo fare anche mentre io sono qui o quando sono in vacanza. Eh, Quell'immagine eh, digitale è stata quella che è stata in grado di trasmettere il valore eh, di quello che so fare molto più di quanto io avrei mai saputo fare eh, dal vivo. E quell'immagine digitale è quella che mi ha permesso di crederci che ce la potevo fare, anche se ero una ciuffega galattica nelle pubbliche relazioni e nel dare il mio biglietto, il mio biglietto da visita. E quindi, eh, niente, e a volte devo dire grazie a quell'immagine digitale perché è sicuramente lei che ha dato il coraggio eh, di essere qui eh, questa sera. E quindi, nulla, io... <ride>